E ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio. Metatune. Si parla di futuro, si dice che è una tecnologia che aiuta ancora di più chi utilizza appunto l'autotune nei generi della trap, del pop stesso laddove c'è bisogno comunque di intonare. Tante canzoni hanno l'autotune anche se comunque non si notano. Perché comunque un'intonazione non è quell'effetto robotico che si nota nell'autotune. Andiamola a scoprire, andiamo a capire se è veramente il futuro della musica. Ma prima di tutto iscriviti che cavolo siamo arrivati a 11.000 quasi. Fuori di testa. Sigla. E ok andiamo in sessione, eh, troppa confusione scusatemi, separiamo il mixer e lo attiviamo solamente quando ci interessa. Ctrl M per farlo sparire, questa è una traccia che ho mixato per Sem in featuring con Cream, quindi se vi piace andateveli a recuperare, sono due artisti molto forti. Vediamo come suona, in questo momento vediamo c'è l'autotune della Waves, Ok. poi magari andiamo a fare anche un paragone con gli altri tipi di autotune. Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato perché Metatune è della Slate quindi potete capire bene che non hanno bisogno di sponsorizzare tramite canali di nicchia però andiamo a sentire. Perché farmi il mio cervello una banca dati Non c'ho più bombe di Joe Bagdadi Costano le tombe ma si muore a gratis Quindi fa pensa prima di fare teasing Perché ti do la testa come se bevi whisky Sento solo rainflakes fra mi stressi Sei come le mie ex, non ti voglio nei miei pressi Con creme il beat merita In giro tipo l'America Tu ancora sei un bambino Conosci solo un'ostetrica Spacco troppo dopo Ok, così è come si comporta l'autotune della Waves sulle strofe Andiamo a sentire anche il ritornello Vanno vale, yeah. uh uh, quando sto sopra il palco e ci sei tu, tu Che mi davide il bugiardo, il cielo è il più blu Ora che ce la faccio andiamo su, su, tu the moon, moon Non ci trovi in giro per cercarci apri youtube Per star con certa gente non sto mai troppo nel mood, no Se mi richiami Ok, andiamo a inserire il metatune, diamogli un'occhiata prima di tutto e poi vediamo come suona Disattiviamo l'autotune Eccolo qua, quello che è il programma del futuro, o almeno così ci viene descritto Già vista è una roba spaziale secondo me, ma non facciamoci prendere troppo dall'occhio Andiamo a vedere cosa, cosa abbiamo qua Un autotune più o meno semplice, come quelli che abbiamo tranne che per alcune funzioni che secondo me portano questo programma ad un livello superiore questo è quello che ho letto sul sito della Slate non ho ancora sentito di concreto come suona sui miei progetti quindi non so se effettivamente tutto ciò che c'è di guadagnato è comunque paragonabile anche a livello di suono oppure no Ve lo presento, allora qua sotto abbiamo la scala, quindi il nostro, la nostra tastiera, qua sotto possiamo inserire, vedete, la key, la scala, tutto come, come un autotune normale. Poi qua sopra abbiamo una roba che dopo andiamo a vedere e qua sopra è come l'altro, quindi quant quanto lo volete sentire l'effetto robotico, questo qui penso equivalga al, all'humanize di là, e il sustain, ok? Facciamo un passo per volta, la scala... Qua hanno aggiunto una roba strafiga, la prima delle tante novità che secondo me può aiutare tantissimo. Ok, il tune l'altro è spento. Qua hanno messo l'opportunità di sentire come suona la nota. Dicite a che mi serve. Avete mai visto i video dove vi insegno a trovare la nota dell'autotune con il pianoforte? Che la nota che suona bene con tutte le note del beat è la scala. Perché facciamo un passo indietro. Il beatmaker imposta la scala, in base alla scala ha solo un tipo di note che può utilizzare. Ad esempio per la scala del Do abbiamo solamente le note bianche. Al contrario, se trovo una nota che suona bene con tutte le note del beat, è la scala. Capite no? Oppure ogni nota che suona bene fa parte della scala. Quindi la possiamo accendere per far suonare in maniera eh, diciamo pro il nostro autotune quindi senza inserire la scala manualmente vedete che si accendono solo determinate note le possiamo accendere noi in base al nostro gusto a quelle che sentiamo che effettivamente suonano all'interno de del pezzo ora spingendo tutto vi faccio sentire quello che vi sto dicendo Beat che è sempre produzione di Cream che è questo ragazzo che è forte veramente In questo caso, la K è G, perché mi suona bene con tutto. Quindi, su come gli fa il mio una banca dati. lo vado a inserire G Minor, Ora, qua avete input e output, ovvero la nota che fa la voce in ingresso. Quindi il cantante mentre canta e output ovvero l'autotune dove la indirizza. Vedete che tipo tutte queste variazioni che stanno comunque eh, intorno a questa nota qua le incanala più o meno centrali. Quindi se questa è la nota, immaginatevi un Melodyne, la voce fa questo movimento qua e lui tende a, a farle vibrare di meno, ok? Più poi aumentiamo i valori più la nota sta stazionaria, ok? E lo vediamo appunto da questo grafico qua, più è illuminato diciamo e più c'è frequenza vocale in quella zona lì. Quindi qua abbiamo un parametro, cosa sono queste lucini? È il parametro che, che stiamo andando a correggere. Vedete qua quanto varia la voce e quanto diventa invece stabile con l'autotune. Più è stabile più si sente l'effetto robotico ovviamente. Qua non abbiamo niente perché appunto non abbiamo note che entrano eh, dato che la scala non comprende questa nota qua, Ok. Facciamo un esempio, io adesso riducendo qua andrei a aumentare questo, questa luce qua sotto che è in gergo. Andiamo su come gli astronauti perché fa il mio cervello una banca dati. Vedete come si muove? Più aumento, più diventa stabile. Ovviamente va in su e in giù perché, perché sta salendo di nota, infatti poi arriva a C. E sta scendendo su A, dove abbiamo effettivamente tasti. Ora, altra cosa figa è che qua abbiamo la possibilità di sentire l'autotune al massimo della sua intonazione, dopodiché scegliere se aumentare ancora con l'effetto robotico. Vi spiego. Vedete, qua c'è. siamo proprio vicini allo zero. Vediamo se si può inserire. Vedete. Vedete, qua però che c'è un'altra parte distaccata. Questa qua ha il segno di un, un fulmine, praticamente. Come funziona? Funziona che quando si supera eh, lo zero diventa un fast, proprio una roba estrema, e aumenta l'effetto dell'autotune, ma solo dell'autotune. Quindi se vuoi intonare al massimo e ti piace comunque la voce che non è troppo robotica puoi arrivare fino a zero se aumenti diventa una roba eh, nuova scuola quindi comunque trap eh, va, va proprio su alla plaza per, per capirci no? andiamo a sentire andiamo su come gli astronauti perché il mio cervello è una banca dati, faccio più bombe di job agdadi. Costano le tombe ma si muore a gratis. Quindi fate pensa prima di fare disin. Perché ti do la testa come se bevi whisky. Sento solo gameflex, fra mi stressi. Se come le mie ex non ti voglio nei miei pressi, con clima e il beat. Ovviamente questo è l'humanize, quindi andando a abbassare si perde l'effetto autotune. Vi faccio sentire. So come gli astronauti, perché far il mio cervello una banca dati, faccio più bombe di Job Agdati, Costano le tombe ma si muore a gratis. Quindi fate pensa prima di fare disin perché ti E la voce rimane più umana, anche se comunque stiamo spingendo al massimo qua. Non come gli astronauti perché fra il mio cervello non ha banca dati faccio più bambini di ciò a Baghdadi Costano le tombe ma si muore a gratis Non ti fate pensa prima di fare diaspora perché ti do la testa come se bevi whisky Sento solo Ganflex fra me stessi Sei come le mie ex Non ti voglio nei miei pesi Con crema il beat Mary Ora, altra cosa che magari i più attenti di voi possono aver notato È il fatto che manca la sessione eh, diciamo manuale dove si va in grafica Cos'è il grafico per dirvi l'autotune classico non, non so se tutti voi in realtà siete a conoscenza di questa cosa qua corrisponde a quello che è il um, vedete l'autotune normale dell'Antares ha una parte grafica che corrisponde a quello che è um, tipo il Melodyne quindi eh, tracci la tua voce spingiamo un attimo il meta tracci la tua voce Dopodiché, vai a correggere quello che è la tua nota, laddove, ad esempio, ehm, ci sono errori nell'autotune. Qui ci sta che l'autotune ogni tanto svalvoli da qualche parte. Sia con il melody, sia, se vi torna meglio, tracciando in manuale andate a correggere appunto manualmente quello che è l'errore che la parte diciamo intelligente dell'autotune sbaglia, ok? Però non c'è perché dice che non, non c'è effettivamente bisogno, che non, questo autotune qua non sbaglia ed è possibile grazie... Alla, alla scelta qua giù in basso Di stabilizzare le note in eh, corto raggio, medio, lungo, ok? Andiamo su come gli astronauti, perché fa il mio cervello una banca dati, faccio più bombe di job agdati, costano le tombe ma si muore a gratis. Quindi fate pensa prima di fare disin. Perché ti do la testa come se bevi whisky. Sento solo che rimflex frammi stressi. Sei come le mie ex non ti voglio nei miei pressi con crima il beat merita. Ovviamente va in base a quello che state facendo Io per un pezzo così in mid mi suona anche piuttosto bene Se fate dei cantati dove magari eh, allungate una parte l'autotune vi suona perché mi fa tipo una modulazione particolare andate a mettere long così almeno la nota si eh, trasporta per più tempo ok se invece fate rap veloce e eh, ci sono troppe poche variazioni magari avete bisogno di mettere short ok dovete vedere in base alla vostra canzone alla vostra tipologia di cantato gli astronauti perché il cervello una banca dati faccio più bombe di costano le tombe ma a gratis quindi fate pensare passiamo ad altre novità inserite perché non è mica finito qua eh. io vado proprio in ordine di figaggine detto tra di noi prima cosa prima cosa c'è eh, l'inserimento dei preset quindi ci sono già dei preset che attenzione non è che se metti un preset va in base a quello che dice lui ti cambia anche la scala e tutto il resto Ti cambia solo le impostazioni La scala rimane quella che metti tu E questa è una figata Perché puoi mettere le impostazioni che vuoi In base al genere che vedete Che più preferite Avendo comunque una roba intonata Figa sta roba che lasciano comunque la parte di sotto invariata Ve lo faccio vedere dopo perché Se no vi cambia appunto anche robe che non avete ancora visto Vi faccio vedere La possibilità di fare gruppi Cioè fenomenale sta roba qua io vado sul mix no? laddove ho l'autotune spengo sulla principale metto il meta ovunque ok tanto per farvi capire questo è ciò che farei normalmente metto il meta uguale a tutti e cosa faccio? li raggruppo ovvero questa qui essendo che è la strofa li metto tutti nel gruppo 1 quindi meta questo qua va nel gruppo 1, vedete che aumentano qua i numerini, meta, questa qua è sempre strofa, va nel gruppo 1, e dove siamo qua? Gruppo 1, ok, perché li raggruppo? Perché qualora volessi magari cambiare qualcosina, poi vabbè, Ora non lo faccio, però magari metto meta anche su tutte le, le doppie e le metto nel gruppo 2, le sporche nel gruppo 3, ok? Cosa succede? La strofa, consegno, il cantante dice guarda c'è troppo autotune, preferirei fare un passo indietro e sentirlo un pochino meno. Cosa fa il fonico? Apre su ogni canale, apre auto tune corregge, si deve ricordare i valori e inserirli tutti insieme. Avete capito? Con questo qua cambi il gruppo e in automatico, ora ne apro un altro a caso, ok? In automatico... Li cambia tutti insieme, cioè perché... Allora, ctrl M può essere... Ecco, se io dovessi cambiare qua, guardate un po', raga, li cambia tutti. Sono connessi insieme. Questa qua, veramente, a livello di, di tempo, aiuta tantissimo, ok? È una figata assurda. Che ne so, arrivi in fondo, vuoi provare a sentirla in major... Cambia tutte. Ok? Questa qua penso sia veramente una roba pensata molto, ma molto bene. Perché, ok, adesso abbiamo tipo 4-5 voci. Ma Se ne avessimo tante, questa roba qua ci salva la vita. Perché, o come vi ho detto, dovete se no reimpostare ri tutti i dati, o se no, elimina, elimina, elimina. Qual era questo? Rinserisci, rinserisci. Tutti uguali ok cavolo perdete un sacco di tempo vi posso anche consigliare per quello che sto per farvi vedere di mettere eccolo qua il ritornello su un gruppo diverso quindi il 33 perché ora vi faccio vedere una roba che secondo me vi fa impazzire che è la roba penso più figa che hanno inserito in questo programma ok allora nel ritornello voglio stare più tranquillo meno melodico perché questo ragazzo fa comunque più un cantato è impostato bene con la voce lo voglio a livello di intonazione cosa succede? avete presente gli effetti che voi amate tantissimo e che a me fanno cagare ovvero sdoppiare le voci tipo doubler quelle robe lì signori ce l'abbiamo in automatico qua non dobbiamo più aprire più programmi sono qui nel ritornello possiamo creare un effetto doppia voce stesso dall'autotune vi faccio sentire Uh, uh, uh, quando sopra... Allora, questa qui è, è vedete, una, un grafico Qua aumenta appunto l'effetto doppio Quindi sdoppia le voci Di qua aumenta dry-wet Quindi qua siamo 100% dry Qui siamo 100% wet Vedete che appunto si vede quello che stiamo facendo Vi faccio sentire uh, uh, uh, Quando sta sopra il palco e ci sei tu... potete fare più che altro sulle doppie voci, ma anche sulla principale niente, ci vi vieta di fare una roba del genere, tipo... Woo -woo, Poi devo dire, la verità, che cavolo suona anche molto ma molto bene... Cioè suona veramente bene Potrei iniziare a appassionarmi a questo effetto qua vi, vi dico la verità Fanno uh uh Quando sto sopra al parco E ci sei tu, tu Che mi davi del bugiardo Il cielo è più blu Ora che ce la faccio Andiamo su, su To the moon, moon Fanno uh uh Quando sto sopra al parco E ci sei tu Ok, adesso che vi ho fatto vedere tutto, vi posso parlare anche dei preset. Ok, quindi vi faccio vedere, Vedete qua lui crea que questo effetto per le adlibs che sarebbero praticamente le doppie voci. Ha senso, cioè tenere le doppie voci un pochino più aperte e sotto. Andiamola, andiamola a fare proprio. Allora, mettiamo, accendiamo un'altra voce del ritornello, tipo questa. Andiamo a mettere il meta anche di qua. Questo qua. Facciamo attenzione che, vedete, qua sono diventati due, effettivamente, perché anche lui l'ho messo in questo gruppo qua. Mettiamolo nel 3. E nel 2, appunto, mettiamo più una roba normale. Quindi... Fanno uh uh, quando sto sopra il e ci sei tu, tu, che mi davide il bugiardù, il giallo è più blu. Ora che ce la faccio, andiamo su, su, to the moon, moon. Sentite che le doppie stanno più ai lati, ok? quando sto sopra il palco e sei tu che mi davi del bugiardo, il cielo è più blu. Ora che ce la faccio andiamo su su to the moon. Moon. Sì, comunque ci sono un sacco, un sacco, un sacco proprio di, di preset carini. Che eh, oddio, non lo so se, se farò mai qualcosa con i preset. A me piace proprio spulciare vedere le robe con mano, ok? Andiamo a vedere adesso. Quindi eh, mettiamo un attimo a zero questo: Come suona effettivamente il meta rispetto ad altri tipi di autotune, ok? Perché è tutto bellissimo, ok? Ma qualitativamente ci vado a perdere. Fanno uh, uh, Quando sto sopra al parco, ci sei tutto. Tu. Che mi davide il bugiardo Il cielo è più blu Ora che ce la faccio Andiamo su, su To the moon, moon Facciamoci anche l'autosun Quello dell'Antares Allora Facciamo minor G Eccolo, no Lui Mettiamo tutto al massimo Non importa come suona È proprio per capire Come, come lavora, Ok Qui sping. No, le lascio accese le formanti, va. Capiamo, sia nella strofa che nel ritornello. Quindi... Fanno U, uh, uh, Quando sto sopra il balcone Ci sei tu, tu Che mi davide il bugiardo Il cielo è più blu Ora che ce la faccio Andiamo su, su To the moon, moon Fanno U uh, Fanno uh, uh, uh, uh quando sto sopra al palco e ci sei tu tu che mi davi del bugiardo il cielo è più blu ora che ce la faccio andiamo su su tu the moon moon impressionante andiamo a vedere un attimo nelle strofe poi vi dico le mie considerazioni un attimo gli astronauti, perché fra il mio cervello una banca dati Faccio più bombe di job Giobagdati Costano le tombe ma si muore a gratis Quindi fate pensa prima di fare dissing Perché ti do la testa come se bevi whisky Sento solo rainflakes fra mi stressi Sei come le mie ex, non ti voglio nei miei pressi Con crime il beat Mary A gran giro tipo l'America Tu ancora sei un bambino Conosci solo lo l'ostetric spacco troppo dovrebbero farmi santo in piazza Invece sto qua in ansia con la guardia di finanza Però con una canna sembra che ci un un'arma Ti immaginano come valanzasca nella basca Aiuti da sti sconosciuti. Mira il cuore delle persone. Come Call of Duty. Oggi spaccare con un pezzo è normale. Ho fatto gavette. Le scale come fai te, bro. Non mettiamoci su anche il pro. Che dite? Mi Sembra ce l'ho ancora. Sì, andiamo su come gli astronauti. Perché farmi il mio cervello una banca dati Faccio più bombe di Baghdadi. Costano le tombe ma si muore a gratis Quindi fatti pensa prima di fare dissing Perché ti do la testa come se bevi whisky Sento solo gang flex fra mi stressi Sei come le mie ex, non ti voglio nei miei pressi Con creme il beat merita in giro tipo l'America Tu ancora non ti un bambino, conosci solo l'ostetric Sparco troppo dovrebbero farmi senti in piazza Invece sto in ansia con la guardia di finanza Però con una canna sembra che c'è un tasca un'arma Ti immaginano come valanzasca nella basca Yo. Aiuti tasti sconosciuti, miro al cuore delle persone come beauty Oggi spaccare con un pezzo è normale. Ho fatto gavette e le scale, ti te fai te bro, non vale. Yeah. Fanno u uh, quando sto sopra il palco E ci sei tu. Allora quello che credo sia il discorso è che intona meglio senza perdere l'umanità comunque della voce Per quanto riguarda il ritornello Meta secondo me vince a mani basse e diciamo è lì lì con, con il pro secondo me Mentre su, per quanto riguarda la strofa si, si comporta bene sta al suo posto e non dà fastidio ma anche real-time, real comunque, sulla, su, sulle strofe non mi dispiace, devo essere onesto. Quindi, ne vale la pena comprarlo, io penso proprio che lo acquisterò, perché mi piace veramente tantissimo, soprattutto per, per tutte le funzionalità aggiunte, come suono, credo sia migliore, ma... Se fosse solo per quello non, non lo acquisterei, vi dico la verità. Perché comunque sia quando con Real Time, quando con il Pro, in base a quello che abbiamo a disposizione, possiamo leggermente apparare la mancanza di, del meta. Però ha veramente delle funzionalità incredibili. E quindi proprio per quello penso che sarà parte del team degli FX, del Brucalifo Studio, d'ora in avanti. Per quanto riguarda il prezzo, come ogni auto team che si rispetti, costa ok ora eh, hanno messo a disposizione ho visto il fatto che puoi prenderlo a 990 al mese quindi se fai trap comunque e l'autotune lo usi bene è come avere un abbonamento Netflix, anche se, vi dico la verità, non vi conviene prendere abbonamenti annui, abbonamenti semestrali. Se avete la possibilità acquistatelo, perché tanto dopo un anno comunque sia arrivata la stessa somma del pagamento, voglio dire, compralo una volta soltanto. E basta. Tra due anni, tre anni, se ancora sai di usarlo, comunque sia, sei in profitto. Costa 199 dollari. È una bella sassata che casca dal cielo, però ogni tipo di autotune sappiamo che costa così, a parte quello della Waves, perché comunque sia, fa parte dei pacchetti e anche lì comunque costa un po' meno. Ma non è, ecco, la sola cosa che Waves fa, quindi se lo può anche permettere. Niente, io penso proprio che l'acquisterò. Costerà 170 euro, eh, perché comunque 190 sono dollari. E questo è. Voglio comunque sia sì, le vostre considerazioni anche perché è una scelta che va al 90% sull'acquisto voglio anche capire voi cosa ne pensate vi piace, non vi piace, lo acquisterete mi consigliate di acquistarlo qua sotto nei commenti è, è, è destinato alla community quindi dite il vostro punto di vista ok? noi ci vediamo a un prossimo video spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi aumentiamo sempre di più vi ripeto siamo quasi a 11.000 io non lo pensavo mai mai un traguardo del genere vi voglio bene a tutti ciao